Dunque l'amministrazione ehm, comunale eh, ha sempre sostenuto eh, le attività culturali e soprattutto quelle teatrali, chiaramente il teatro Verdi in primis, ma eh, sostiene tante altre realtà storiche e nuove. E... Oggi abbiamo una realtà storica e quindi che va pienamente sostenuta perché non solo è un'offerta culturale molto importante è da, è da valorizzare e invitiamo chiaramente il pubblico a partecipare attivamente perché il teatro è l'infa, il teatro non è soltanto rappresentazioni di parole e di espressioni ma anche di immagini, anche di, di benessere culturale e di benessere dell'anima per cui invitiamo il pubblico a partecipare e l'amministrazione sostiene appunto queste realtà così importanti. A via Valerio L'Aspro ed è un, un, un teatro storico per cui eh, chiunque l'ha eh, visitato allora noi diciamo abbiamo 3-4 manifestazioni nel corso dell'anno ma chiaramente la più importante quella che è lo zoccolo duro del Teatro Nova è il cartellone comico, 10 spettacoli comici che partono a fine ottobre fino a marzo-aprile, quest'anno eh, chiuderemo a marzo. Eh, cerchiamo di riportare dei beniamini molto cari al nostro pubblico con qualche novità eccetera eh, quest'anno abbiamo quattro nostre produzioni nei dieci spettacoli ma sono produzioni che facciamo comunque anche in collaborazione il primo spettacolo per esempio c'è Gennaro Morrone fra i protagonisti il secondo spettacolo c'è Pippo Pelo come protagonista il terzo spettacolo c'è Gino Cogliandro ex 3, 3 come protagonista quindi eh, tre dei quattro spettacoli sono in collaborazione con importanti attori Nazionali. Eh, abbiamo la presenza di, di Beniamini, dicevo come Federico Salvatore che col suo teatro Canzone eh, porta molta comicità ma anche vere e proprie denunce sociali. E poi abbiamo tutte commedie, sono nove commedie comiche che rappresentiamo il sabato, con replica la domenica. Cominciamo il 26-27 con Lucio Pierri che oggi è diventato un beniamino, soprattutto di un pubblico giovanile, con le sue commedie perché è anche scrittore che sono sullo solco della tradizione ma sono molto molto attuali perché parlano di, della vita di oggigiorno, così come lo spettacolo di Salvatore Gisonna, così come lo spettacolo di di ehm, Vincenzo Salemme di cui quest'anno abbiamo avuto finalmente l'autorizzazione di rimettere in scena l'amico del cuore e quindi siamo contenti di, di fare queste quattro produzioni, e di avere queste ospitalità Oscar Di Maio, beniamino del pubblico napoletano nipote del grande Gaetano eh, Di Maio che rappresenta una commedia di eh, Olimpia e Gaetano Di Maio, quindi abbiamo un po' eh, di, di tutto ma so, l'ultimo spettacolo Casa di Frontiere è anche molto importante innanzitutto Francesco Procopio è un attore importantissimo, e molto bravo ma uh, lo spettacolo è particolare perché Casa di Frontiere è stata scritta da Gianfelice Imparato nel, no, negli anni '90 e sembrava un qualche cosa di fantasioso avveniristico futuristico invece poiché parla del nord e sud e parla di meridionali che per integrarsi al nord sono messi in una specie di riserva e devono dimostrare di meritare di diventare nordici a tutti gli effetti e solo in quel caso potranno vivere l'altro e dovranno tornare al sud questa cosa che all'epoca fece ridere <ride> oggi purtroppo non fa più ridere perché la realtà è, è, si è avvicinata molto alla fantasia se non l'ha superata e quindi lo spettacolo eh, allora lo diresse Proietti, adesso lo dirige lo stesso Gianfelice Impalato, che ne è l'autore. È diventato più che attuale rispetto all'epoca in cui è stato scritto. Sono dieci spettacoli. Volevo aggiungere quello che ha detto l'assessore prima: che il teatro, oltre che essere manifestazione di cultura, avvicinamento dei giovani con, anche con i laboratori, con tutto quello che facciamo, è anche lavoro. Noi diamo lavoro, noi diamo lavoro diretto con del personale che abbiamo perché siamo una società cooperativa diamo lavoro diretto e diamo lavoro indiretto perché se un teatro non è aperto queste compagnie che non hanno la possibilità di esprimersi in teatri importanti devono esibirsi in teatri un po' più piccoli come il nostro e quindi se noi non diamo lo spazio e non abbiamo il teatro aperto Molti lavoratori dello spettacolo, come gli attori, i tecnici, i costumisti e tutto il resto, non potrebbero eh, esibirsi, non potrebbero lavorare. Quindi è importante sottolineare anche che il teatro, oltre che cultura, eh, socializzazione e tutto quanto, è soprattutto anche lavoro.